Ciao a tutti, oggi prepareremo il ragù di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono scalogno, sedano, melanzana, carote, zucchine, basilico, olio, pomodorini, salsa di pomodoro, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale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 le carote e le zucchine il basilico i pomodorini e l'olio ed azioniamo il bimbi per 5 minuti 120 gradi velocità 3 adesso tritare per 10 secondi a velocità 5 aggiungere la salsa di pomodoro l'acqua il sale ed azioniamo il bimbi per 25 minuti 100 gradi velocità 1 con il cestello al posto del misurino il ragù di verdure è pronto ragù di verdure ideale per condire la pasta si conserva in frigo per tre giorni è possibile congelarlo. Grazie e alla prossima ricetta!